Oggi volevo rispondere ad un'altra domanda molto frequente che è quella del ogni quanto devo pubblicare sulla pagina Facebook Ho già risposto a domande di questo tipo e la risposta è sempre dipende, ovvero non c'è una regola fissa. A volte è necessario dover pubblicare tutti i giorni e anche più volte al giorno, altre volte può essere utile avere una cadenza di pubblicazione anche molto più limitata nel tempo, una volta alla settimana, due volte alla settimana, ma non è una questione di ogni quanto, ma dovrebbe essere più che altro una questione di cosa vado a pubblicare? Innanzitutto se eh, ti stai ponendo insomma il, la domanda su ogni quanto devo pubblicare sulla pagina Facebook vuol dire che hai una a domanda più grande a monte e cioè come posso utilizzare la mia pagina Facebook per promuovere la mia attività e per promuovere il mio business. Quindi quello che ti posso dire è se hai una pagina Facebook devi considerarla innanzitutto come uno strumento di marketing, devi cercare di pubblicare, è vero con una certa regolarità, ma anche dei contenuti di qualità e dei contenuti quindi che siano utili agli utenti. Devi cercare di stilare un piano editoriale ovvero devi comunque pubblicare cercando di creare dei contenuti che non siano sempre gli stessi, eh, che non siano monotematici, eh, che cambino sia per la parte creativa, sia per i testi, sia per la tipologia di informazioni che vengono date. Ecco tutto questo dovresti cercare di strutturarlo e di progettarlo preliminarmente. Una regola fondamentale è quella di non alzarsi la mattina e decidere di postare qualcosa perché magari magari si è sei giorni che non si pubblica niente nella gestione della propria pagina facebook che è uno strumento comunque di marketing bisogna partire prima di tutto dalla pianificazione e dalla progettazione successivamente si riuscirà a stabilire ogni quanto pubblicare tra l'altro una tempistica che potrebbe poi nel tempo variare e modificare quindi il consiglio che ti do è quello di capire preliminarmente come agire e un elemento fondamentale sarà anche la risposta del tuo pubblico. Ricordati che se pubblichi tutti i giorni e l'interazione comunque sulla tua pagina è bassa questo potrebbe addirittura penalizzarti. Se sei interessato all'argomento, se vuoi approfondire di più le tematiche relative al marketing su Facebook qua sotto trovi tutti i riferimenti per contattarci. Grazie e alla prossima!